Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Oggi vedremo 5 funzionalità che forse non sapevi di MacOS. Iniziamo subito con il video! Numero 1. Le screenshot. Tutti sanno fare una screenshot. Bisogna premere Command Shift 3 e farà la screenshot dell'intero schermo. Clicchiamo su Fine e verrà salvata sul desktop. Un altro modo per farlo è Command Shift 4. Possiamo selezionare eh, la parte dello schermo da fotografare. In questo caso solo questa parte, eh, premiamo la miniatura Fine e lo salva sul desktop. Un altro modo per farlo è Command Shift 5. Qua ci sarà una selezione più precisa, infatti... Una volta aperto eh, questo mini menu, comparirà eh, questa parte, questo, queste linee che eh, selezioneranno la parte che vuoi scattare. Quindi acquisisci eh, e quindi anche qui fine e la salverà sul desktop. Un'altra cosa interessante è che premendo Command Shift 5, ma prima aprendo una finestra, eh, si potrà fotografare soltanto la finestra che si vuole ad esempio qui ho premuto, ho fatto la screenshot e infatti ha fotografato soltanto eh, una, la finestra dello schermo che abbiamo scelto eh, sarà png perché ha i bordini tondi e in più ci sarà um, una piccola sfocatura nera ai lati per rendere eh, tutto più professionale fine e come questo lo salverà sul desktop una funzionalità di Command Shift 4 è che selezionando una parte e poi premendo spazio si può spostare la selezione eh, dove si vuole. Perciò eh, tenete premuto Command Shift 4 e poi lo spazio e la selezione eh, rimarrà quella che volete. farà la screenshot, fine e poi la salvare sul desktop numero 2, la registrazione schermo ci sono due modi per registrare lo schermo il primo è premendo command shift 5 ci sarà il tasto eh, acquisisci da selezione oppure acquisisci eh, intero schermo un altro modo per farla è aprendo quicktime player lo apriamo, andiamo su file, nuova registrazione schermo a questo punto si apriranno dei comandi come ad esempio se vogliamo attivare il microfono oppure no le emoji fare le emoji su un computer non è scontato infatti eh, non è obbligatorio andare su internet e fare copia e incolla eh, da un sito basta premere eh, una piccola sequenza di tasti ossia control, command e spazio a questo punto si aprirà un piccolo menu con tutte tutte tutte le emoji forse anche di più di quelle del telefono basta cliccare due volte eh, sulle emoji che si vuole e verrà fatta come un testo, quindi ne ho ctrl, command, spazio e possiamo scegliere tutte, tutte, tutte le emoji che vogliamo Lo sfondo dinamico, ve lo dico già da subito impostare lo sfondo dinamico è disponibile soltanto per gli aggiornamenti software Moave oppure eh, in su perciò per ora c'è Catalina eh, andiamo su eh, salva schermo e scrivania eh, aspettiamo appunto che si apra e qui c'è il menu con gli sfondi che si possono scegliere i primi tre sono quelli dinamici cosa vuol dire? Eh, vuol dire che cambiano eh, rispetto all'ora del giorno ad esempio io ho questo qui lo sfondo preimpostato di Catalina lo selezioniamo e c'è la possibilità di metterlo Scuro, oppure chiaro, oppure dinamico, ossia che secondo la luce o all'ora del giorno cambia. E questa qui è una funzione molto molto interessante, ci sono anche gli sfondi di Moave disponibili, questa qui è la classica duna del deserto, si può scegliere scura, chiara, ho anche questa dinamica, il terzo, il terzo sfondo invece è soltanto del, del cielo ma si può scegliere solo ed esclusivamente dinamico, non si può scegliere o solo scuro o solo chiaro. Le cartelle smart che cosa sono le cartelle smart eh, le cartelle smart sono delle cartelle intelligenti perciò una qualsiasi cartella ma intelligente ossia eh, se abbiamo tanti file che incominciano con registrazione ad esempio quello che ho adesso in desktop ne ho tanti con scritto eh, registrazione registrazione registrazione noi possiamo creare una cartella smart andando su file nuova cartella smart e questa qui ci permetterà di mettere tutti i file con ad esempio il nome eh, registrazione che il nome contiene registrazione eh, dentro questa cartella smart oppure per il tipo perciò eh, jpeg, mov, mp4, diciamo l'estensione, la, la data di modifica, il nome, il nome si può scegliere se il nome è uguale a, il nome contiene, il nome è, il nome non è, un sacco di funzioni interessanti ad esempio Qui metto registrazione per fare una prova. Eh, Trova ovviamente i quattro file che ho adesso in desktop. Li non li dobbiamo selezionare, facciamo salva. A questo punto ci dice, ci chiede di salvarla dove, dove la salviamo. Ovviamente in desktop eh, o in scrivania. Gli diamo un nome, la chiamiamo cartella smart oppure eh, quello che volete e quindi facciamo eh, salva, è molto interessante perché adesso vi comparirà questa cartella viola che è la cartella smart, eh, adesso tutti i file che eh, contengono la parola registrazione verranno messi dentro questa cartella. Questo era il video dedicato alle 5 funzionalità che forse non sapevi di uh, macOS. se ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale e lascia un bel commento. Ciao, ci vediamo al prossimo video!